Sì, presidente mi scuso se non attivo la, la videocamera però la connessione è veramente pessima quindi parlerò senza l'attivazione del video e nulla io eh, come già è stato detto in precedenza questa delibera è passata in commissione con l'approvazione unanime io trovo appunto questa delibera condivisibile Condivisibile proprio perché viene a sottolineare dà importanza a questa categoria, agli anziani, a una categoria fragile degli anziani, come peraltro questa amministrazione ha uh, l'impegno di questa amministrazione nel, rigu nel riguardo agli anziani c'è stato, stato e come. Io ricordo, io sono. Eh, sottolineo sempre questo perché eh, qui si parla di eh, centri anziani di solitudine di momenti di aggregazione figuriamoci se noi il movimento 5 stelle non vuole aggregazione non vuole eh, dare agli anziani questa possibilità il problema è che siamo stati colti da una pandemia gravissima una pandemia mondiale ne stiamo ancora subendo le conseguenze quindi proprio perché noi teniamo a questa categoria ci teniamo è proprio per questo che siamo eh, attenti ripeto la tutela della salute la tutela della salute degli anziani di tutte di tutte le persone ma in particolare degli anziani per noi è un elemento fondamentale quindi eh, ritengo che questa amministrazione ha fatto e sta facendo molto non voglio elencare tutte le attività che questa amministrazione ha fatto, basti ricordare la, la delibera sulle re, nuove residenzialità, praticamente una svolta epocale, cioè si è trasformata la cosiddetta figura delle cosiddette case riposo in mini appartamenti, quindi eh, co-housing, quindi una vita diversa per gli anziani, una modalità diversa per, di vedere anche l'invecchiamento delle persone. Lo stesso regolamento, il nuovo regolamento che mi viene contestato in tutte le commissioni dalle parti delle opposizioni io appunto non voglio fare polemica qui però ripeto è un regolamento che è nato dalla condivisione e dalla partecipazione del mondo degli anziani non è stato fatto da donati in, eh, in camera caritatis da sola con il lumicino è stato fatto in comunione comunione di idee, condivisione e partecipazione poi è chiaro è chiaro che su determinati punti magari ci possono essere delle vedute diverse anzi è anche bello questo che ci sia contrapposizione ma io mi auguro che se veramente si tiene, a questa, ci si tiene, a, eh, si tiene in considerazione la categoria degli anziani e fragili anche nella diversità di vedute si riesca, si spera a portare questo regolamento a definizione anche con il supporto delle varie idee ma si riesca a trovare un punto di sintesi e dare anche finalmente dopo anni, perché è dal 2010 che non si ha un regolamento, a questa eh, categoria, agli anziani che lo richiedono da tempo, e magari su quest'onda quest fare sempre, sempre, sempre via più dei miglioramenti, come anche questa delibera a firma del presidente De Vito, che la trovo in, molto importante perché dà valore a questa categoria. Quindi, condivisibile, voto favorevole, però ecco, eh, chiedo cortesemente di non sottolineare sempre questa solitudine e, e mancanza di eh, aggregazione che non dipende certo dal Movimento 5 Stelle. Ricordiamoci che c'è stata una pandemia e la tutela della salute, io lo ripeto, è la cosa importantissima e fondamentale a cui questa amministrazione ci tiene. Concludo. Ho concluso, scusi Presidente.